Salve a tutti ragazzi, qui il vostro Palmerone98 che vi dà il benvenuto al primissimo video del canale. Essendo il primo video del canale, avevo intenzione di recensire il trailer di un film che mi è molto piaciuto. Il film in questione è Suicide Squad, il nuovo film della Warner Bros. e della DC Comics che dovrebbe uscire nell'estate del 2016. Devo dire che la prima volta che l'ho visto sono rimasto parecchio sorpreso perché non mi sarei mai aspettato di vedere il film. Film basato sui dei cattivi una cosa che non è mai successa che non ha mai fatto la DC Comics non ha mai fatto la Marvel cosa che non è mai successa tipo della Marvel ancora mi aspetterei lo spin-off di Damacy's Spider-Man 2 e Sinister Six anche se sono sicuro che non si azzarderanno mai a farlo però ci spero proprio da quanto ho capito io, la donna di cui non mi ricordo il nome ha deciso di formare una task force per affrontare una minaccia che ancora mm, non abbiamo visto bene di cosa si tratti nel trailer La gente più pericolosa del pianeta La gente cattiva Il paggio del paggio Però eh, direi innanzitutto di analizzare i componenti eh, della squadra della, appunto di questa task force Direi di iniziare con Deadshot un esperto assassino e cecchino interpretato da Will Smith Devo dire che sono rimasto molto contento che gli abbiano dato la parte di Deadshot perché basandoci sulla storia appunto del personaggio devo dire che è un ruolo azzeccatissimo per l'attore americano. Poi abbiamo Harley Quinn interpretata da Margot Robbie. Devo dire che dal primo minuto del trailer mi è veramente piaciuta, cioè l'attrice si è calata perfettamente nella parte del personaggio. Inoltre questa Ale Queen mi passa diversa dalle altre versioni che abbiamo visto nei cartoni animati, nei fumetti, nei videogiochi. Infatti non si è mostrata antipatica, snob, bensì mi è sembrato quasi la versione femminile del Joker, cioè simpatica, divertente e parecchio omicida, ovviamente. Come cosa? Devo uccidere tutti e scappare? Scusate... Le voci. Poi abbiamo il giallo interpretato da Jay Hernandez. Si tratta di un personaggio in grado di saper controllare il fuoco. Devo dire che mi è parso un po' un personaggio banale perché se ne sono visti i personaggi sia nella DC Comics sia nella Marvel in grado di saper controllare il fuoco. Però preferisco di gran lunga un cattivo che sia in grado di controllare il fuoco piuttosto uno che è in grado di controllare il ghiaccio o l'acqua. Abbiamo Kinder Croc interpretato da Dewa Legiwege. Mm, qualcosa del genere. Si tratta di un coccodrillo umanoide in grado di sbranare la gente. Devo dire che in questo trailer mi è piaciuto molto come l'hanno presentato. Ho grandi aspettative per questo personaggio. Anche se avrei preferito che l'avessero fatto un po' più alto. Cioè, com'è che ci è stato presentato tipo nel videogioco Batman Arkham Asylum? Ma sono dettagli: abbiamo l'incantatrice. Si tratta di una donna posseduta da una strega e che quindi ha questi poteri magici. Poi vi sono altri 4 membri della squadra, anche 7 di questi non mi ricordo molto bene, anche perché non sono molto conosciuti, però me ne ricordo uno in particolare. Si tratta di Katana, un'esperta effetto a fallacine abile nel combattimento. Inoltre, possiede una spada in grado di intrappolare le anime dei nemici, cosa altrettanto magra, ma molto figa. E poi, per ultimo, ma non meno importante, abbiamo Joker, che devo dire che questo gioco è uno dei migliori mai fatti, cioè supera addirittura quello di il Cavaliere Oscuro, cioè è una cosa spettacolare, non ne avete idea. Come non detto ok devo dire che l'aspetto non supera di certo quelli che abbiamo visto negli altri film di batman ma se non altro mi ha particolarmente colpito la performance infatti sono sicuro che jared ledo farà un ottimo lavoro appunto perché devo dire che nelle scene che abbiamo visto nel trailer si è visto appunto quella pazzia la pazzia del gioco non vedo l'ora di mostrarti i miei giocattoli anche se l'aspetto veramente che dire, non è di certo il migliore, però almeno ci si potrebbe anche abituare. Beh, questo è quanto. Devo dire che questo trailer mi è molto piaciuto. Ho grandi aspettative per questo film, anche se potrebbe anche trattarsi di un successo o anche di un totale fallimento. Siccome... Come ho già detto un film su dei cattivi non, si, non è mai stato fatto, però se hanno fatto un film su, due film su dei supereroi potranno anche fare un film su dei cattivi, anche se è molto difficile perché tra i cattivi e i supereroi c'è praticamente un abisso, cioè sono due cose molto molto differenti, molto complicate da fare. Bene ragazzi, grazie per aver seguito la recensione, spero che il video vi sia piaciuto. Se volete iscrivetevi al mio canale, mettete un bel mi piace e ci vediamo con un nuovo video. Ciao a tutti!